Ciao bella, come stai? Parlami un po' di te, se tutto mi dirai io sarò presto un re. Questa è la foto del mio compleanno, guarda quanti amici stiamo bene insieme. Su su su su su, su dai dimmi un po' di più, su su su su su, su dai dimmi un po' di più. Ciao bella come stai? Parlami un po' di te, se tutto mi dirai io sarò presto un re. Ecco un'altra foto, la trovo divertente, ora sono sola però mi sto annoiando. Non ho niente da fare qui nella cameretta, mi puoi telefonare però facciamo in fretta. So sai dimmi un po' di di mio body su so so sai dimmi un po' di bella come stai parlami un po' di te se tutto mi dirai io sarò presto un re si, sapessi come bello andare sulla rete ci sono mille giochi ci passo le giornate da oggi ho la mia carta la posso car comprare tante cose Sì certo se ti serve I codici sono questi Ma non mi ringraziare Gli amici sono tutto Su su su su su Dai un po' di più Su su su su un po' di più Ciao bella come stai Parlami un po' di te Se tutto mi Un re, sì, sarò presto un re e tu piangerai sempre.